Dai scaggi, scagge! Io posso essere sostenibili così! Scagge, capione! Ah ragazzi, dai che ce la facciamo! a in... Sì che oh, ci arriviamo! No. Op hop! Adesso che Cazzo, devo cambiare! Dai tu idea del cazzo, <ride> ma chi tale? C'è fetto! No, mi scaggio, cioè, ce ne ho copritto come su. Al fanculo alla l'attrito col vento, aiuto newton, la sua forza di gravità, muri e i ponti. Acqua? Acqua. Anche okay, in su. Va. Okay.